in questo nuovo video, oggi vi voglio raccontare come mi sono allenata in quarantena come ho mangiato, se è cambiato qualcosa nella mia alimentazione e cosa ho fatto, quali sono stati i miei passatempi, oltre al lavoro essenzialmente Allora, eh, ammetto di aver già filmato una volta questo video, ma mi sono persa in 10.000 discorsi e parlavo a Vamera per 20 minuti e alla fine non si capiva un cacchio. Quindi ho deciso di rifilmarlo, effort, ma parto prevenuta, anzi parto preparata, perché mi sono già scritta tutte le cose, per, soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti. Se lo trovo. Tutto Annaggia, scritto. Mannaggia, dove l'ho scritto? Allora, questo video avrà un sottofondo canino comunque sto per dire una cosa che va molto controcorrente ma sento di aver raggiunto un mio vero equilibrio fitness in questa quarantena in realtà non mi sono mai sentita così in forma lo so, lo so raga ma adesso vi spiego il motivo allora, motivo numero uno ho iniziato questa quarantena con un programma, nel senso che mi sono strutturata un programma di allenamento con uno split settimanale, come si fa quando si va in palestra. Il mio split settimanale è stato basato su tre giorni, dove una volta facevo cardio, una volta facevo upper e una volta lower, inserendo un po' l'addome ogni tanto quando mi sentivo più carica e ne avevo voglia. Tutti questi allenamenti li ho filmati e li ho condivisi con voi gli allenamenti che avete visto soprattutto nelle prime tre settimane sono esattamente i workout che ho fatto mi sono allenata a corpo libero ma ho sfruttato le mie conoscenze per il corpo libero per allenarmi veramente seriamente e duramente se avete fatto gli allenamenti lo saprete quegli allenamenti sono tosti non c'è una palestra dietro a sostegno ma allenarsi a corpo libero se fatto bene è veramente impegnativo, pensate a chi fa calisthenics, non è che ha proprio un fisichino, è forte, è strong, eppure si allena principalmente a corpo libero. Non mi sono fatta prendere dalla smania dei circuiti, una cosa che tutti facciamo quando ci troviamo senza attrezzi e ci dobbiamo allenare a corpo libero è quello di tirare fuori un circuitino, soprattutto total body, soprattutto se cardio, perché il fatto di sudare ci fa sentire allenati, eh, scusate, questa è burra, cacao. E, eh, e quindi sfondarsi di circuiti a corpo libero ho fatto allenamenti circuiti, ma comunque erano pensati e non mi sono focalizzata solo su quelli. Penso che i circuiti fatti così, senza una vera struttura e giusto per allenarsi, sono pratici e li faccio anch'io. Quando magari sono in vacanza al mare e ho voglia di allenarmi, ho voglia di sudare un pochino e quindi faccio un circuito, ma quello è soltanto un modo di muovermi e non c'è una vera struttura dietro. Quindi, prima cosa che ha fatto davvero tantissimo la differenza è stato avere una struttura, avere un piano d'azione. Che, tra parentesi, potete avere anche voi perché vi ho condiviso tutti gli allenamenti. Prego. Secondo punto, no alle esagerazioni. Come vi ho detto, mi sono allenata tre volte la settimana, non mi sono allenata ogni giorno, mi sono presa i miei rest days. Sì, lo so, siamo in casa, non ci muoviamo tantissimo. Silvia, che rest day devi fare? Beh. In ogni caso, io nella mia vita non è ragazzi che corro a destra a sinistra e faccio 50.000 passi al giorno. Io in una mia giornata media ne faccio forse 5.000 perché mi muovo da casa, vado al lavoro in motorino, al lavoro non è che mi metto a fare le maratone, sto tutto il giorno lì, torno a casa alle 6, torno a casa in motorino. Ragazzi, non ci arrivo neanche a 5.000 passi, cioè mi devo impegnare e l'allenamento è inserito nella mia giornata ma comunque facendo allenamenti in sala non si cammina tanto a meno che non ti nascondano i pesi chissà dove quindi quello che voglio dire è che la reclusione o il fatto che siamo più sedentari almeno per me è più una cosa mentale cioè del fatto che sono nelle stesse quattro mura tutto il giorno però in realtà la mia normale vita non è poi così movimentata ve lo dico, nei giorni di pausa ovviamente non li passo sul divano ma um, cerco di muovermi nei limiti del eh, possibile legalmente possibile, quindi in casa e faccio dei flow che essenzialmente è stretching perché poi mi perdo nel cercare di strecciarmi tutto sono migliorata tantissimo, mi sono impegnata tantissimo mi sto gasando tantissimo sullo stretching e ho tanti nuovi obiettivi ma insomma vabbè Vedete che alla fine chiacchierò a vanvera ugualmente, non ce la posso fare. L'ultimo punto che ha fatto veramente la differenza è il fatto di essere sempre active. Nella normalità io non passo la vita in tuta o comunque abbigliamento sportivo vado in palestra, sono vestita sportiva per quell'ora ma poi tutto il resto del giorno faccio altro in altri vestiti e fidatevi, questo fa la differenza perché invece io qua la mattina esco dal pigiama a fatica ma ci esco, ci ho fatto questo fioretto di uscire dal pigiama almeno per le 10 e più o meno l'ho rispettato e entro in activewear sono tutto il giorno vestita in modo sportivo questo mi dà la carica per fare, perché a me essere vestita sportiva mi dice ok, dai, su. ci si allena, ci si muove, ci si fa qualcosa. Passare tutto il giorno in abbigliamento sportivo ti dà la possibilità di non so, camminare per il corridoio, vedere il muro e dire Boh, vai faccio un po' di stretching, faccio una verticale e magari poi stai lì a fare stretching, fare verticale, divertirti un pochino Quindi penso che questo abbia fatto veramente la differenza: essere sempre attiva in qualunque modo, mai esagerando, anche perché se io esagero all'allenamento quello che succede è totalmente l'opposto rispetto a quello che si potrebbe pensare, mi gonfio, mi divento una palla e mi infiamo tantissimo. E infatti è una cosa che avete notato tantissimo e che mi chiedete Silvia ma sei dimagrita? Allora mi sono sgonfiata tanto, tantissimo, cioè mi sono proprio sfiammata e credetemi io ho visto tantissimo la differenza in queste settimane. Comunque sì, ragazzi, queste tre cose. Adesso leggo, così andiamo più veloci. Ho generalmente dato più attenzione al movimento del mio corpo, cosa che nella mia vita frenetica non faccio, perché appunto ci dedico quell'ora della giornata di allenamento, ma poi tutto il resto del giorno altro da fare, invece qua... Aspetta, leggo perché sennò... Esatto, quando sono a Milano entro, mi alleno, esco e quindi è molto meccanico, invece qui eh, mi, mi sono presa il mio tempo per connettermi e sentire il movimento in tutto ciò che faccio. Dovevo leggere sin dall'inizio, non pensate? Ecco, quindi tu, questa è la parte di allenamento. E ma questo è un verme! Uh! Ok, argomento cibo come avete potuto vedere dai due vlog che ho pubblicato non ho ridotto le quantità non ho saltato pasti e non ho escluso un macronutriente lo so mascherine che voi l'avete pensato di ridurre i carboidrati ma non si fa, non si fa bisogna sempre mangiare equilibrato magari in questi giorni alcuni di voi che magari non fanno una vita sedentaria come la mia hanno sentito meno fame perché sono abituata a muoversi di più E eh, anch'io ci sono giorni che magari Sono stata davvero tutto il giorno al computer a lavorare Sono de de de Tutto il giorno Infatti finisco la sera che sono morta Ho la testa che vabbè vabbè E magari quel giorno lì anch'io ho avuto meno fame Insomma ascoltare il proprio stomaco rispetto alla testa quindi lo so, sull'alimentazione non vi ho dato nessuna gioia ma spero di avervene data qualcuno dal punto di vista dell'allenamento. e adesso voglio raccontarvi qualche mio passatempo in questa quarantena però muoviamoci da qua facciamolo un po' vlog style e tu? come passi il tempo? ma che gioco è vecchissimo Formula 2003 Formula 2003 È il mio primo gioco perché i giochi mi regalarono insieme alla... Ma che PlayStation PS2. è? Ah è la 2 mm -hmm. Effettivamente un altro passatempo eh, durante la nostra quarantena è la Play Jimmy gioca a FIFA o Formula 1 mentre io gioco a Kingdom Hearts Kingdom Hearts è quel giochino dove c'è il personaggio con la chiave che deve liberare i mondi Disney dal buio spettacolo ragazzi spettacolo giuro che non ti sto giocando tantissimo non quanto vorrei ma ogni tanto mi diletto più che alla play i miei passatempi sono un pochino più da nerdona come sono in realtà ragazzi ho comprato il mese enigmistico e devo dire che è decisamente molto meglio della settimana enigmistica non so voi ma io una settimana enigmistica non la completo mai o meglio ci trovo tantissima fuffa tantissime pagine inutili che non leggo e alla fine mi ritrovo a fare 5-6 schemi e poi la lascio lì perché o non riesco a farli o non ci, non ci trovo nient'altro. Invece questo, che è il Mese di Mistico, è pieno di schemi e di cose, c'è pochissima fuffa e sono tutti giochini, quindi veramente ci passi un mese sopra e ci sono ad esempio quattro parole crociate senza schema o tantissime parole crociate a schema libero tantissimi sudoku io sto per finire un samurai che è una figata sono cinque sudoku insieme spettacolo mi sto divertendo un sacco e veramente questo è uno dei miei passatempi maggiori altro che play Magia Rorsag il numero: Are you serious? Uno dei più bei passatempi di questa quarantena è coccolare luna e essere la sua umile servitrice, vero? Altro passatempo di origine ludica di questa quarantena è ovviamente Netflix, salvatore della vita. Allora, io ho finito di vedere Riverdale, sono arrivata alle ultime stagioni. Nì, lo guardo perché ormai l'ho guardata tutte le altre, però in realtà secondo me ha preso troppo il piede di Stranger Things con i mostri eccetera, insomma. Nì. Poi ho guardato l'ultima stagione di Elite. Ragazzi, gli spagnoli, cioè, ne sanno una più del diavolo, troppo, troppo grandi. Poi, subito dopo Elite, è uscito Freud, quindi ho detto, ma sì, perché no, guardiamolo. E devo dire che è un po' troppo crudo per i miei gusti, cioè, io guardo le serie tv quando faccio colazione la mattina e ho fatto fatica a volte a mangiare, cioè veramente disgustoso, no, non lo consiglio ai deboli di stomaco. Poi, prima che uscisse la nuova stagione della Casa del Papel, io e Jimmy, è raro che io e Jimmy guardiamo una serie tv insieme, perché lui eh, cioè, è veramente drogato, quindi nel momento in cui ne inizia una, la deve guardare tutta subito, ed è stato così per Stranger Things, per le stagioni della Casa di Carta, quando eravamo al mare, quindi devo dargli un freno e insomma non sempre riusciamo a guardarli insieme comunque abbiamo iniziato a guardare insieme Ozark carina mm. si sì, sto parlando di te è un po' complicato da seguire, eh, c'è tutta questa cosa della mafia, il riciclaggio, la droga eccetera però si fa a guardare e nonostante sia già uscita l'ultima stagione la casa di carta stiamo resistendo a guardarla perché prima vogliamo finire Ozark e poi guarderemo la casa di carta. Queste sono le serie tv ben 5, anzi no, 6 e questa l'abbiamo guardata insieme, abbiamo visto Celebrity Hunted su Prime Video, che è la sezione video di Amazon, accessibile a tutti coloro che hanno Amazon Prime, e uh, sì, carina, niente di che, però ci stavo interessante, sono divertita un pochino invece ritornando a altre attività da nerdona che potete fare ci sono tantissimi corsi online quello che ho fatto io è stato il corso digital training di google gratuito e dà una certificazione alla fine quindi alla fine del corso si fa un esame e se lo passi ti dà un certificato che, e qui è la chicca è valido da mettere nel curriculum io l'ho subito inserito nel mio account LinkedIn è un corso per chi vuole lavorare un pochino nel mondo digitale vuole capirne di più valido e validante quindi ve lo consiglio, ve lo lascio qui nell'info box e poi un'altra cosa che avevo iniziato a fare ma ammetto che ho lasciato lì perché non sono molto costante su queste cose, è imparare il francese. Sì, ero partita proprio a bomba all'inizio. Mi sono iscritta a Babbel, che per questa situazione ha dato l'opportunità agli studenti di iscriversi e ricevere un mese gratis. A me purtroppo sta per scadere e sono partita a bomba all'inizio, ma l'ho mollato dopo una settimana forse. Anche perché poi con il lavoro ho iniziato a macinare tanto e non ho più avuto tempo al link che vi lascio nell'info box eh, basta che andate lì lasciate la vostra mail dite di appartenere a un'università anche se non è vero e poi vi danno il codice per ottenere il mese gratuito queste essenzialmente sono state le attività che io ho fatto però mm, nell'info box troverete un sacco di altri link a un sacco di altre cose che potreste fare, che si possono fare, perché uh, tanti enti, tante aziende, tanti posti hanno digitalizzato e reso accessibile a tutti gratuitamente tanti servizi ad esempio ci sono case editrici che permettono di scaricare gratuitamente i, le riviste, siti di audiobook che permettono di scaricare gli audiolibri, siti che permettono di scaricare i libri e leggerli, siti che permettono di vedere i musei, il louvre eccetera quindi vi lascio tutto nell'info box, questa è una mail, sono link che ho ricevuto dalla mail del lavoro quindi condivido con voi questo io tra tutte le cose avrei tanto voluto leggere, approfittare di questo tempo per leggere ma purtroppo non ho il kindle con me, non ho un libro con me e cioè io vi giuro avessi avuto il kindle, quanto mi sarei divertita io amo leggere, adesso che ho relativamente più tempo ne avrei approfittato tantissimo uh, niente, quindi queste sono state le mie attività E